Benvenute! Allora, oggi sfogliamo insieme il catalogo numero 15 del Libro Rocher. Catalogo che è valido fino al 4 dicembre 2017 e vedrete che ci sono tantissimi set regalo, idee natalizie perfette da regalare e da regalarsi. Direi di non esitare oltre e iniziamo a sfogliare l'album. Allora eccoci, album numero 15, valido fino al 4 dicembre 2017. Iniziamo a vedere le idee a regalo, questi sono i trattamenti viso eccolo il primo 7 è il 7 rughe luminosità e quindi del serum vegetale che comprende il trattamento giorno e il trattamento notte più la trusse andando avanti eccola qui anche rughe compattezza sempre il trattamento rimpolpante giorno trattamento rimpolpante notte più la trus 29.95 andiamo avanti perché a 32.95 troviamo la Trousse Rughe Lifting, con il trattamento modellante giorno, il trattamento modellante notte e la Trousse. Eccoci qui, 3295, il set Elixir Jeunesse, sempre il trattamento è ristrutturante giorno, questo è quello per peli da normali a miste, il trattamento notte e sempre la Trousse. Linea Rich Creme 3295, la Trousse più la anti rughe benefica giorno e anti-rughe benefica notte, eccoci qui, 42,95 anti global, sempre la solita truss, poi tra crema fondamentale giorno e crema fondamentale notte, oppure 29,95 la linea culture bio con il trattamento antirughe giorno e il trattamento antirughe notte indovinate sempre la truss. Ultimo per il viso, 34,95 la linea 0 de feu con sempre la trusse, il correttore mirato anti macchie e il siero perfezionatore anti macchie. Vediamo ora il set regalo, eccola qua, ehm, per il corpo, quindi 9,95 il set vaniglia barbon che comprende il bagno doccia da 400 ml, il latte corpo da 390 ml che è quello grande con il flaccone dosatore e la confezione molto bellina anche oppure abbiamo il set più grande 14,95 che comprende il, il cestino poi il bagno a doccia, latte corpo la crema a mani, la spugna da massaggio e il sapone torniamo a 9,95 con le altre profumazioni quindi quella della noce di cocco sempre latte corpo e bagno a doccia e la confezione oppure quello grande sempre come l'altra 1495 con il latte corpo, bagno doccia, il sapone, la crema a mani e il cestino così anche per le altre profumazioni quindi l'oliva e petit grain, piccolo e grande mango e coriandolo, set piccolo o set grande mandorle e fiori d'arancio, set piccolo e set grande lampone e menta piperita, set piccolo e set grande lavandina e mora il set piccolo e il set grande. Vediamo l'idea regalo del Manoi perché abbiamo il set 1995 che comprende il set Manoi con le toilette da 100 ml e l'odio di tiarei tradizionale sempre da 100 ml. Vediamo ora, queste sono le ultime occasioni quindi sono edizioni limitate dell'anno scorso per quanto riguarda le... Le linee natalizie che sono valide fine esaurimento scorte quindi possono esserci oppure no. Comunque il balsamo nutriente pere cacao, creme datante pere cacao, il, le toilette mirtillo rossa e mandorla, balsamo nutriente clementina e spezie e la creme datante clementina e spezie. Se ne abbiamo al mera carmellata, pastiglia effervescente. Queste sono edizioni del Natale scorso fine esaurimento scorte. Passiamo ora ai set a regalo per quanto riguarda i capelli, quindi abbiamo il primo, eccolo, quello per set capelli lisci, 12,95, con lo shampoo lisciante da 300 ml, il balsamo lisciante 48 ore da 150 ml e il sero lisciante 48 ore da 100 ml, compresi in questa trussa, eccola, carina, dove si possono comunque vedere, dato che è trasparente, nella parte davanti si possono tranquillamente vedere i prodotti, quindi è anche bella da come presentazione ovviamente abbiamo anche le altre linee quindi sempre eh, 1295, il set per capelli ricci con lo shampoo, il balsamo e lo spray modellante veniamo ora all'idea regalo per quanto riguarda il make up perché abbiamo ad esempio queste scatoline anche belline da vedere la prima è con eh, i colori dalle più chiari quindi lo smalto effetto gel taupe rose la matita occhi giambo grigia e la scatolina a 9,95 se non abbiamo l'altra colorazione, eccola qua lo smalto rouge Imperial e la matita occhi giambo nacré con la scatolina ovviamente, sempre 9,95 altri colori sono lo smalto effetto gel e questo prugne o la matita occhi giambo sempre nel prune hortensia nacré quindi nei colori del prugne Oppure quella, eh, quella qui l'ultima, smalto effetto gel Bordeaux, Bordeaux <ride> e la matita occhi jumbo Noisette Nacre Sono perfette anche come combinazioni di colori. Questo era tutto l'album. Allora, abbiamo sfogliato tutto il catalogo e come sempre qui sotto nell'info box trovate il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini. Poi c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato PDF, così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali. E sia nella scheda in alto che nel link dell'info box trovate anche l'album di Natale, perché gli ordini possono essere sia dal catalogo 15 che dal catalogo di Natale. Quindi, intanto, buoni acquisti e buone feste con il Magico Catturale Mondo di Brochet.